Ciao a tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri eh, utilizzando dei, dei colori un po' particolari. Allora, intanto timbrerò questa ragazza con questo timbro su del cartoncino per acquerello e vi voglio far vedere come si colora con i pennarelli di, di stress marker che sono perfetti per fare questo tipo di lavoro. Eh, ma prima di questo voglio... Eh, voglio fare il, um, il cartoncino di supporto sul quale andremo ad incollare la ragazza. Allora per fare diciamo lo sfondo del nostro bigliettino da visita eh, voglio utilizzare eh, questi questi colori che non ho ancora utilizzato nei miei tutorial. I colori sono questi, sono i gelatos della Faber Castle. Sono dei colori molto versatili, si può si possono fare tantissime cose. Io vi farò vedere come utilizzarli per creare uno sfondo. Eh, direi di prendere dei colori, questi quattro, tipo che sono un po' tenui. Proviamo con questi. Allora, come si procede? È semplicissimo. Bisogna solo avere eh, a portata di mano una semplice salviettina umidificata per i bambini così questa è unidificata quindi non ci resta altro da fare che distribuire questi colori come, così come, come ci piace come abbiamo in mente di, di metterli sul foglio così inumidendo il dito con la salviettina possiamo praticamente distribuire il colore così colendo possiamo farlo anche direttamente con la salviettina il colore rimane più sfumato così vedete però se lo facciamo col dito è meglio perché bagno ancora un po la salviettina perché più abbiamo l'acqua sulle dita così e più facciamo in fretta a spargere il colore e nello stesso tempo riusciamo meglio a distribuirlo proprio con più facilità così vedete cosa possiamo fare? Possiamo creare sul fondo un, un disegno con uno stencil semplicemente utilizzando la salviettina bagnata. Perché? Dal momento che questi colori finché non asciugano si possono ancora lavorare. Noi cosa facciamo? Andiamo ad utilizzare uno stencil. Io ad esempio utilizzerò questo. lo posizioniamo sul nostro fondo e con una salviettina bagnata non facciamo altro che andare praticamente a togliere il colore che c'è sotto in questo modo, così, vedete? rimarrà impressa la forma dello stencil quindi andiamo a farlo in vari punti in maniera irregolare così, un po qui, un po qui, così e così abbiamo movimentato un po' il nostro sfondo, dopodiché direi di utilizzare qualche timbro per Dare ulteriore rilievo allo sfondo questo timbro con le scritte è sempre perfetto per gli sfondi utilizziamo il nostro timbro della distress che utilizzo per tantissime cose veramente versatile e in maniera irregolare andiamo così vedete ad aggiungere delle scritte che si intravedono nel disegno ok fatto ciò passiamo ancora il nostro timbro sul contorno così e la base sulla quale andare poi ad attaccare la nostra ragazza è conclusa ho timbrato la ragazza sul mio cartoncino eh, per acquerello e adesso vi faccio vedere come utilizzare i distress marker per colorare il nostro timbro vediamo come colorare il nostro timbro utilizzando i distress marker allora cominciamo con il viso e con le braccia come si fa andiamo a mettere un po' di colore sul nostro vetrino così in questo modo spruzziamo dell'acqua così e col nostro pennello andiamo a dipingere in questo modo chiaramente per fare il viso ho utilizzato questo colore questo rosa pesca che Tethered Rose si chiama che serve proprio per per fare le parti del corpo così facciamo anche la mano se vogliamo scurire possiamo anche fare in questo modo diamo direttamente un po' di colore sempre con l'acqua così andiamo a sfumare facciamo la stessa cosa per i capelli ho scelto questo colore dorato spruzziamo sempre l'acqua così e andiamo a colorare i capelli in questo modo come vedete è molto semplice colorare con questi colori perché Intanto permettono di fare delle sfumature in maniera molto molto semplice, quindi è semplicissimo utilizzarli. E il colore viene molto caldo, perché essendo così lavorato con l'acqua rimane molto molto sfumato. Puliamo il pennellino, ricambio azzurro giro jeans, andiamo andiamo a colorare i pantaloni così, facciamo più acqua chiaramente più il colore è diluito e più sarà chiaro, vedete? così quindi potete regolare voi l'intensità del, del colore passiamo a un fucsia per la maglietta di nuovo acqua, così e andiamo a colorare Invece per quanto riguarda il, lo zaino, non utilizzo i distress marker, ma utilizzo direttamente il solito timbro, così gli diamo ancora un effetto di cuoio invecchiato. Praticamente facciamo questo lavoro qui, così sarà... Vedete? proprio l'effetto un po' del se usciamo fuori dai bordi non importa tanto dobbiamo poi dobbiamo poi ritagliare allora spruzzo solo un po' di acqua così metto un po' di blu qui sul sul bordo magari dove ci sono vi avevo detto le pieghe così vi faccio vedere come col pennello bagnato vado appena appena a sfumarle così non rimane la macchia di colore ma, ma viene subito l'effetto sfumatura lo stesso vale per esempio per la maglia, possiamo fare un polipedino così di colore in più dove, dove c'è un po' di ombra stessa cosa così vedete che una pittura che sembra veramente realistica stessa cosa vado a bagnare col pennello vado a prendere un po di, di colore marrone dal distress timbro per riprendere un po anche la borsa così e a questo punto direi che faccio anche un po le scarpe Il nostro timbro è colorato così e adesso lo ritagliamo e lo attacchiamo sul nostro bigliettino. Una volta ritagliata la figura col timbro regolarizziamo il bianco che è rimasto sul taglio, così. Questo è il risultato finale. Tagliato e piegato il nostro cartoncino, dobbiamo andare a incollare il nostro sfondo, così, e sul nostro sfondo la nostra, la nostra ragazza quindi facciamo quest'operazione stesso facciamo per la ragazza. Per completare il tutto taglierei con questa fustella dei cuoricini dello stesso colore del mio bigliettino così Così. e andiamo ad attaccarli passiamo anche i cuoricini sempre col nostro timbro e andiamo ad incollare i nostri curicini. in questo modo chiaramente qui ripeto ognuno poi può pensare di, di completare il biglietto come preferisce andiamo a timbrare il nostro cartellino con l'augurio e completiamo il bigliettino ritagliamo roviniamo un po' il nostro bigliettino così Passiamo il nostro timbro e andiamo ad incollare. Completerei ancora con delle piume che avevo precedentemente per un altro lavoro ritagliato con la fustella e colorato con gli acqua color così da dare ancora un po' di movimento al nostro bigliettino. Con questo colore stamperia, che è un colore metallizzato dorato, che si usa direttamente con il beccuccio, faccio ancora qualche particolare per abbellire il biglietto. Direi che il bigliettino in questo modo è proprio concluso. Vedete ho aggiunto ancora un po' di colore che è metallizzato, quindi gli dà luce. vi ho aggiunto ancora un po' di particolari. Se volete chiarimenti o avete delle domande da fare scrivetemi, sarò felice di rispondervi. Se il mio video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lorusso, così non perderete i miei prossimi lavori. Detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!